Il corso online open data è realizzato e promosso da FormexPA. Il corso ha l'obiettivo di trasferire conoscenze e competenze